Ieri mi hanno spiegato finalmente come riconoscere le angurie mature, ne avevo un paio che erano andate e non lo sapevo, vedete il codino qui, che è secco, questo ancora un giorno o due dovrebbe essere pronto perché la base ancora, è ancora verde, anche se è piccolo dovrebbe essere pronto, poi vi faccio sapere appena lo apro. Passati due giorni da quando abbiamo colto l'anguria nell'orto, adesso proviamo ad aprirla insieme, vediamo se è pronta. colore bellissimo adesso la assaggiamo e vi dico com'è anche la parte verso la buccia è rimasta dolce intanto voi colorate il video noi ci mangiamo l'anguria ricapitolando quando il ricciolino vi ho fatto vedere prima è secco l'anguria è pronta buona serata a tutti